Salve ragazzi, quest'oggi vi propongo di leggere il libro che ci racconta della più famosa e popolare istitutrice del mondo, Mary Poppins! Recensire questo libro non è stato semplicissimo in quanto io amo il film della Walt Disney amo anche l'ultimo che è stato pubblicato, pubblicato che è uscito nelle sale cinematografiche Saving Mr. Banks che parla appunto della vita della scrittrice però ho trovato pochissimi punti di incontro fra il libro e il film della Walt Disney o comunque anche l'altro film perché in realtà se mi permettete sì e no eh, avranno preso spunto da 3-4 capitoli E proprio voglio essere generosa Quindi solo per questo dovreste leggere Mary Poppins Perché è un mondo ancora più ricco di quello che noi immaginiamo di conoscere Inoltre i, anche la, la frase che viene citata dall'attrice dall in Saving Mr. Banks quando alla fine ha ah, quel battibecco con il signor Disney dice ma allora lei non ha capito niente il libro è il salvataggio di Mr. Banks vi dirò io da lettrice tutto questo salvataggio non l'ho letto probabilmente non l'ho capito spiegatemelo voi perché sì e no nel libro i genitori vengono citati due volte eh, la signora Banks perché è seduta nel divano, perché si sta preparando per andare a una cena col marito e il marito per andare in banca non hanno completamente interazioni con i figli per me la protagonista assoluta del romanzo è l'istitutrice cioè Mary Poppins nella sua veste di istitutrice perché eh, probabilmente eh, la Travers ci vuole raccontare che tipo di istitutrici vi erano ai suoi tempi soprattutto istitutrici inglesi quindi rigide, compite mai una parola fuori posto che si facevano capire dai bambini con uno sguardo che non... veramente erano un altro genere, non come le nostre tate, che avevano la responsabilità di crescere questi bambini che sarebbero diventati poi delle figure di riferimento del panorama della società dell'epoca. Quindi io direi che più che altro veramente la protagonista è Mary Poppins con i suoi bambini perché dico questo? Perché in realtà non abbiamo solo Jane e Michael, cioè Giovanna e Michele, ma abbiamo anche altri due gemellini di un anno che sono, di, anzi ancora più piccoli, che sono uh, Barbara e Giovannino. E Mary Poppins li porterà sempre con sé, tutti e quattro. Infatti eh, nel primo capitolo, appunto intitolato Vento da Est, cosa accade? Ciò che tutti noi sappiamo. In pratica eh, la bambinaia li lascia, eh, se ne va, va via senza dare loro preavviso e la signora Banks inizia subito a cercare una nuova bambinaia. Non fa in tempo neanche a scrivere l'annuncio che già un, questo vento appunto fortissimo da est è come se eh, sospingesse Mary Poppins lungo il viale dei ciliegi fino ad arrivare eh, alla loro casa. Eh, il viale dei ciliegi è un viale molto importante sicuramente, ricco di case, di, mh, bellissime, anzi quella dei signori Banks è la più modesta eh, Che cosa accade? Ella entra, eh, parla subito con, um, con la madre dei bambini e, e come forse anche nel film comunque eh, dice va bene se mi troverò bene rimarrò altrimenti andrò via cioè non è al contrario che la signora decide di assumerla, anzi quando le chiede tipo eh, delle referenze dice no ma nessuno mai mi ha chiesto le referenze, io non ne do, dice se mi vuole assumere bene altrimenti ciao e qui accade la, cioè, avviene la scena che noi vediamo nel film quando Mary Poppins segue la signora Banks sale eh, per le scale ma lei non sale percorrendo le scale, lei appunto si siede eh, lungo la ringhiera ecco, e sale come sospinta dal vento con sopra le ginocchia la sua borsa. E fine, cioè la figura della, della signora Banks svanisce, diventerà secondaria, mentre quella di Mary Poppins è sempre più centrale. Infatti, come vi stavo dicendo prima, lei esce con tutti e quattro i bambini. Poi, ad esempio, chiede, eh, anzi, esige... Di avere il giorno libero Durante il suo giorno libero incontra per strada Berto Il nostro Bert per intenderci Che stava dipingendo con i gessetti sul marciapiede Però quel giorno purtroppo non era andata molto bene Nessuno gli aveva lasciato abbastanza denaro Quindi non potevano andare a prendere il tè E che cosa accade? E chiede appunto a Mary Poppins Essendo che non ha spicci per andare a prendere il tè se poteva fare la sua magia e così si ritrovano dentro questo quadro che era stato dipinto da lui per strada dove verranno il tè, verranno serviti e riveriti dal cameriere e poi ritorneranno alle 7 di sera sul marciapiede e qui capiamo esattamente quando la scrittrice dice non vuole che Mary Poppins sia considerato un libro solo per bambini e per bambini e non in che senso? E a questo punto della narrazione vengono diciamo scambiati delle, delle battute eh, tra Mary Poppins e i bambini perché i bambini appena la rivedono tornare a casa la accolgono dove sei stata Mary Poppins e lei risponde nel mondo delle fate quindi noi capiamo esattamente dove sia stata con Berto, però eh, i bambini ci fanno capire che il mondo delle fate non è universale per tutti per Mary Poppins è stata andare a prendere il tè ma per magari eh, Giovanna sarebbe stato un, eh, sfilare con le principesse o per eh, eh, Michele erano un mondo pieno di supereroi e quindi sono dei de, diciamo, de riferimenti sottili però ci fanno capire un po' quanto il mondo magico della fantasia sia diverso per ognuno di noi in conclusione vi racconto un piccolo aneddoto, eh, Mary Poppins lascia un bigliettino ai ragazzi, non li saluta, eh, però nel bigliettino scrive arrivederci, quindi i ragazzi che inizialmente sono tristi perché non hanno avuto la possibilità di salutare Mary Poppins, mh, di, diciamo che acquistano più sicurezza, dicono Mary Poppins mantiene sempre le sue promesse, quindi sicuramente la rivedremo. Ed ecco la chiave di lettura probabilmente di tutto il libro, e sì, capire un po' il ruolo che avevano le istitutrici, quale importanza avevano nella vita eh, di questi bambini, ma anche la magia che è racchiusa negli occhi dei bambini. Ad esempio i gemellini, che ancora sono piccoli, possono addirittura parlare con gli uccellini. Eh, crescendo, avranno altri livelli eh, di fantasia, di magia nelle loro menti e soltanto coloro che li vivono possono condividere con loro questa magia spero che troviate utile questa recensione eh, vi invito a seguirmi e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao